Ah, guarda, guarda, non tieni, non sul non tieni. Allora, allora, allora, dalla live... Ho staccato la live perché sono un pirla e non mi funzionava. E adesso c'è l'evento. Sei? Sei? Sei? Raga. Ah! E tu devi a posto. Il cubo blu. Metti a posto. Il cubo blu ci stanno salvando. Il cubo blu ci salva. Ci sto salvando, ci sto salvando Ciao, ciao, però dobbiamo aspettare adesso Sì Guardate verso il timer tutto il tempo Benissimo, bellissimo, bellissimo Ok, stop Raga, i gormiti sono qui, ma se no è una nuova collaborazione Apollo, ora ci nascondiamo io e te Vai, vai, vai, arriva, arriva Perché mi allora Gianna vieni Devo farti vedere una cosa Ah oh, bello questo posto Entra entriamo. entriamo oh. Ma, Ma c'è un terzo incomodo Vai via Vai via Dobbiamo stare da soli noi Oh uh, a fare cosa? <ride> ah, ah quanto sono bravo con le acrobazie Aspetta. aspetta, aspetta guarda. Oh, è via, idiota Fammi passare oh, alleluia, alleluia aiuto Aspetta, cioè, tranquillo Dai, Gian Ah, Gianna, sei vivo No, Gianna, dai caglio, vai Vai, dai Vai, bimbi, devi provare ho preso mi hai detto che ti sei vai aspetta no no no è tornata è tornata esci esci esci esci <ride> prova a salvere no aspetta aspetta aspetta arriva arriva arriva esci ahahah sono un anima e già la canna dai dai dai dai Albri dai Albri dai esci Albri dai Dai Albri, dai, dai, dai, dai, dai. dai. Mi, mi tocca, mi tocca, mi tocca, eh no. mi tocca, ah, no. albri albri albri albri è minorenne mi è minorenne non fa. raga è minorenne non tocca, mi no no raga un quarto d'ora un quarto d'ora Raga. vai vai vai è iniziato l'evento comunque non, non lo so. è iniziato l'evento sono un idiota non ho, e non ho cominciato la registrazione sono andato i mitragliatori vai la smitraglia smitraglia dai Albri vieni anche tu eh, devo smitragliare anche io di dai dietro dall'altra parte oh qua è difficile qua è difficile eh Siamo davanti ai gormiti, hai presente? Ah, io sono davanti ai Sto morendo male! Ma non puoi morire! Gianna, Gianna, Gianna, ti ho visto, ti ho visto, aspetta! Eccomi! Amicizia in guerra! Dai! Ma che schifo di ondata, vero? No, no, ma no, sono. Notte, notte, notte, notte, notte, notte, notte in modo Ho visto anche film di guerra Dove ho fatto molte tavolate E sono buone Ecco Poi è un muro deficiente Ciao oh, Ciao No, ciao Vado a dare Non sono lì Sono occupati bene Ce cioè ne sono 300 contro 1 no, Così li bloccavano, hanno fatto le mura No, non hanno senso Sì, no. sì perché li metti dove spawnano Laggiù lo spawnano, non sempre là Mettete le mura là E ho perso di nuovo, guys A me sono Guardalo. guarda l'onso Allora, eccoci, ciao, ciao Ciao, ciao Non ripiegare, attaccare, attaccare, attaccare. Cioè, devo ricaricare io ho trovato una non ti orecchie. No, ma è figo. Sì, sì, figo, però. sta è andato un po' fa schifo. E vabbè, ma sarà anche peggio dopo. Dalla regina mi aspetto meglio Hanno smesso di arrivare i mostri, ecco perché. No, l'altro. Raga, per un attimo ho creduto che mi fosse crashato il gioco. Ho avuto una paura. Zero. Vai, vai. Problema, problema. Addio, mappa. Addio. È stato un piacere. Prepararsi sì, all'attacco Vai con l'attacco L'ultimo pollo. No, no, no, no Ecco, ecco. Pollo, A pollo, la Aiuto No, no, no, Gian, oddio, no oddio. Guarda la regina Guarda la regina oddio, È laggiù È la piramide ecco. ecco Ora si attiva Vuoi vedere che si attiva No, no, no, no Se si capovolgerà Ma poi ho paura eh, Albre, vieni da noi Albre, vieni da noi da noi porca No, eccola! No, no, no, come Porca trota! Ma no, è diventata enorme! Che... L'ultima realtà è prossima! E vabbè, ma è gigante! Eccola! Buon Natale, signorina! Buon Natale! Raga! Un ufo! Con un cubo d'oro di nuovo! Ufo! Navi spaziale aliena! Sono tornati? Due navi madri! Tre, con una gigante Questa sopra! Veneno, per favore. Quattro! No, il mondo alieno, il mondo alieno, serabico, stupido! Davide. ce n'è una, no, una Un rapitore! Cubo blu, cubo blu Hanno fatto una barriera al cubo blu Perfetto No raga ci distruggono la barriera tantissimo Addio, no no no no no Io una volta volevo bene i UFO per favore oh. Porca trota una No raga mi hanno tolto vita Non c'è più la barriera C'è uno fermo sopra un... Distruggete tutto figli, miei. figli, miei. Poi, figli miei. No, no, non dire. No, no, no, i pegala. I suoi. No, quanto, quanto no, un figlio, figlio, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Sì, lo so, lo so. Una, una delle tante cose che c'era in mappa che tu ti sei perso. Aiuto! Aiuto! Uno è morto! Uno grande morto! Ne arrivano altri quattro! Meno male che sono Dai! Sì, infatti, per fortuna, se sennò... no. No, no, no, mi hanno rapito! Oh, no! Hanno preso le armi! Gianna hai pochissima vita non Mamma mia, aiuto, aiuto Il cubo blu, il cubo blu cosa sta facendo? i rapitori, le navicelle UFO normali Ah, mi sparano Ti fa Era... recuperare la vita il cubo blu Che sta succedendo? Ti recupera la vita Sono sopravvissuto con 10 di vita, vai Vai, vai il communuti mi dà la vita! Raga stanno facendo un casino! No! No! No! La vita! Ecco, no. no. abbandonare la base! Abbandonare la base, abbandonare la base! Abbandonare la base! Non! Dovevi proprio fare l'eroe Jones Non sai cosa succede agli eroi Beh, ecco, sopravvivono e combattono ancora Non stavolta Va. No, no, no, non parlo, non parlo e Niente di personale, Jones Dai, giusto Mi scusate la slogan. Qualcuno vada a vedere che succede Vai, fondazione Geno Genoa, no, è Genoa è The Rock. Porca miseria. Ah, Bel piano. Bel piano, grazie. Ma tu hai forse che mi lo volvi The Rock? Che, che cosa intendi fare? Portarci dall'Alta Marche? questa è la metto. no, non penso che che bello oggi si no, così No, no. un po' più fredda vuoi fare per e questo non è aiutare so ok come si fa? Il problema mio? <susurra> <susurra> Oh, oh. Il punto zero, Sulla mappa intanto, ja yeah, i sette. Ecco come entra Per c'è Che figo. No, no, no, scherzavo. Seguiamolo. Siamo tutti tre vai Vai. Lui è fortissimo. non ci credo che cederò. Cioè, proprio non ci credo. E vabbè. C'è. Io voglio voglio averlo anch'io tutti Anch i costri, Bello figo A Paolo Gianni le matemi Roma Niente paura gente, porterà il Ci siamo quasi, prezzo di. Una bere. Ok, grazie. Ne ho bisogno. Okay. C è c è. Che giornata, Mamma mia, che bello! Oh mio dio! Ok, state. siamo zitti. Quella <sussurra> è l'ultimo È fatta! Dove la mia ora? Ok, forse l'ho fatta cadere nel ah. punto zero. Perché... Perché... Perché... Perché... Perché... perché il mio perché... sarebbe il Bene, fatta. Apriamo il portafoglio. Perché... Il... Il... Il... Il... Abbiamo messo la superficie è una guida sicuro. <susurra> il mio figlio è Oh no. È ora di nuotare. Vai, nuotiamo, amici. Potevo mettermi in acqua, adesso lo sapevo. Vai. No, vabbè. Cos'è sta sto... Cos'è no, qua? No, ci uscire No, no. E... Che bello che sono No Oh mio Dio Praticamente l'isola non esiste Più No stanno capovolgendo Si sta che... Ah ma quindi te l'avevo detto che non rivedevamo più parco Quanto No ma secondo me sarà anche nella prossima mappa No! Cade! C'è l'ufo! C'è il cilindro! Ce l'abbiamo fatta! Ufo, ci sono ancora due ufo che stanno... Ce l'abbiamo fatta! L'albero che spunta! No, tutto questo grazie no, a Doro Esatto, tutto questo no, grazie a Doro! Deserto! È tornato il deserto, rama! No! Il Vesuvio. il Vesuvio è vero! No! La vecchia mappa è sotto! Ma io quella volta ci ho giocato una No! Uno tsunami! Lo tsunami, no! No! Ah, nuova. No, una nuova. C e eh, vabbè nuova season 3 Cos'è sta storia? Ora c'è il timer Ora c'è il buco nero vuoi Beh. vedere? No, Beh, non in teoria cambiano il gioco Cioè cambiato letteralmente le il gioco C'è la mappa quindi credo... no, ecco, ecco. no è corretto yeah. No è Aslan Il mare nero Il mare Cos'è sta storia? Cosa è sta roba che c'è C'è soltanto la slon e un palo No, non si capisce chi è Ha il cespuglio come capelli, scusa No È ah, finita ah, Ho capito, questo è il timer dobbiamo.. Sta nuotando piano piano fino alla mappa E' questo è il timer stavolta eh. E' <ride> eh, eh, <ride> il buco nero però fatto d'acqua siamo è più bello È poco da rock, È più bello Bello Molto bello però No, no dai GG per Bellissimo. Epic Dai Bell'evento A me, pi me piace sta la parte Dove arriva Si toglie il casco Ed è <ride> Mi ha fatto morire Quella parte lì Bellissima Sì Ma scusa Ma Cioè Quanto, quanto dura Sto Dissimo Fino a, Fino a 7 eh, Non si è capito Se fino a 6, eh, A lunedì O a martedì credo più martedì sapete noi no, io e Lorenzo no no Gian ha abbandonato io poi abbiamo fatto per fortuna ci siamo schippati il buco nero perché abbiamo installato fornette quando era appena finito il buco nero quindi ce ci siamo schippati e questo è il nostro primo bello, bello dai Va bene, ragazzi. Per questo video penso di concludere qui. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina delle notifiche per non perdervi nessunissimo video. E noi ci vediamo ad un prossimo episodio. Arrivederci.